Siamo in via a questa, questa iniziativa di oggi dedicata al... che abbiamo, abbiamo pensato di organizzare in occasione del duecentesimo 200, anniversario della nascita di Baccuni. È un'iniziativa nata eh, su... SUMU, eh, ci è stata proposta, collaborato da Lassù, dal professor del Corno, da, da, da David e dal cassettino di Cedeutera e che abbiamo accettato molto volentieri di, di tenere eh, dire, per... Eh, diversi motivi che non è forse il caso di stare qui a spiegare perché spero emergeranno durante l'incontro stesso. Però dire, il fascino di un personaggio storico e politico come Facunin era dire, irrinunciabile quindi eh, davvero abbiamo accettato molto volentieri e ringraziamo sia il professor del Corno sia eh, la casa editrice Elena. Eh, tra l'altro vi segnalo da subito che i libri che l'occasione è stata quella di, appunto, della presentazione di alcuni libri che eh, Dopo, e sono tutti acquistabili eh, al banchetto che vedete di fiato. A prezzo politico. Esatto, un prezzo politico. Quindi per Come chi si fosse interessato... Sono molto eh, molto eh, eh, ci sono anche, anche poi, i cd e gli iscriviti. Esatto, ci sono anche i cd di e gli Altro ringraziamento... Quelli hanno un contenuto politico, un allora, prezzo assolutamente capitalista. E' un prezzo assolutamente capitalista. Un stile storico cantatore, musicista, mm. eh, libertario, libertà, libertà. e con questa parola storico che vuoi rivelarmi i 40 anni. Eh? No, no, in realtà è per, per la dedizione con cui partecipa sempre a tutte le iniziative che gli vengono, gli vengono proposte, dalle le più varie, sempre con grande disponibilità, economica, Economica, esatto, anche rinnovando, se vogliamo, un po' lo spirito del personaggio per cui, per cui siamo qui. Io in realtà non voglio farla troppo lunga perché abbiamo eh, un, un bel parterre di ospiti qui con noi oggi che verrà accompagnato tra un intervento e l'altro dalle impulsioni musicali di Alessio per cui l'iniziativa un un'iniziativa proprio eh, anche il più speriamo più possibile vivace. Io per cui oltre di fare gli errori di casa non faccio altro che presentarvi eh, gli ospiti di oggi eh, che appunto ci introdurranno alla, alla figura del personaggio di, di Bacuni. Abbiamo con noi eh, il professor Del Torno, che credo tutti conosciate, docente della, della nostra università di storia delle dottrine politiche, il professor eh, Carlo De Maria, professore dell'Università di Bologna, anche lui di storia delle dottrine politiche. Purtroppo non può essere con noi per un grave problema familiare il eh, professor Pezzicca che però... Sì, molti di loro lo conoscono perché voi non una lezione... Cioè, Perfetto, molti qua. di loro lo conoscete, anche lui, eh, storico libertario e curatore di tantissimi libri di per cui la nuova edizione vegetale di vaccuni, purtroppo non ha potuto essere con noi però si è impegnato, e questo è un prodotto di voi, a rifare un'iniziativa in un'altra parte alla sua presenza, quindi se, se la cosa mi piacerà e funzionerà... Eh, che ehm, sarà una minaccia di vostro... Esatto, figlio. una minaccia di vostro presenti. Ultimo, ma non meno importante, David Bernardini... Da, David, scusa... <ride> da, dottore <ride> di ricerca all'Università di Teramo, ma milanese d'origine mi ha detto che sì, se la faccio una cosa poi mi la pasta quindi qui mi ha ancora più legato alla storia <ride> di beh sì, sì, più vicino a questa io niente non faccio altro che ringraziare voi per, per la presenza lascio la parola direi al professor del Corno che interviene per primo <susurra> buon sì no io non ti avete in realtà grazie martino e faccio solamente, solamente un compito introduttivo a questa, a questa giornata il motivo, ce l'ha già detto Martino il motivo per cui siamo qua il 30 maggio di 200 anni fa in un paesino vicino a Tver nella Russia centrale il 30 maggio del 1814 nasceva questo grandissimo personaggio che era uh, uh, Michel Bakunin. la giornata di oggi è non è sarà principalmente relativa alla vicenda biografica e al pensiero politico di Bacuni, perché di Bacuni ne ho parlato a lungo in classe, siccome questo incontro è anche e soprattutto rivolto ai miei studenti, diciamo la dimensione della vicenda biografica e della, della traiettoria biografica e del pensiero politico, lo darei per, eh, per concluso. Eh, L'occasione di oggi è, partendo dalla presentazione di due volumi, mm. vedere un po' qual è stata l'influenza di Bakunin in Italia. Bakunin eh, trascorre viene in Italia due volte, principalmente. La prima volta quella che va dal 64 al 63 trascorre tre anni della sua esistenza in Italia. E sono tre anni molto profiqui. Per la, sua, per la sua formazione eh, politica ed esistenziale visita, viaggia e visita l'Italia in, in lungo e largo e arriva in Italia in momenti fondamentali sia per la sua vicenda biografica ma direi piuttosto anche per la storia dell'Italia. 64 l'Italia è appena unita è, si è appena concluso o si sta concludendo il processo unificatore e risorgimentale. Eh, che poi verrà ovviamente concluso nel 66 dalla terza guerra di indipendenza, e poi eh, successivamente nel 70 dalla, dalla, dalla breccia di Portapia, il 20 settembre del 70 dalla breccia di Portapia, è eh, un'Italia neonata, eh, una società italiana che ancora si sta formando, sono delle istituzioni politiche che stanno lentamente prendendo piede. Ma Bakunin nota da subito, di primo impatto, come vi sia una sostanziale distanza fra il paese legale, la appena formato e il paese reale che invece non si è ancora formato, ossia c'è un distacco fra istituzioni e società e la società non ha ancora compreso <coughs> pienamente ciò che è stato, eh, ciò che è successo e lo contesta, ma Culin con coglie bene la contestazione che è presente nell'Italia eh, di quegli anni, è una, una contestazione più sociale che politica, Politicamente è vero, ci sono ancora frange di eh, mazziniani, di radicali, di federalisti, di repubblicani, che però, come dire, sono minoranza, che non riescono in nessun modo a ah, interferire sul processo amministrativo e istituzionale in atto che porterà inevitabilmente ad una soluzione accentratrice, monarchica e liberale moderata. L'Italia che eh, si sta ribellando che si sta veramente ribellando, che sul sull'orlo di ribellarsi, secondo Bakunin, è l'Italia eh, del quarto Stato. L'Italia del quarto Stato che è rappresentata per motivi storici, ma principalmente economici, principalmente dai contadini e non dagli operai. Bakunin osserva bene la disperazione, la rabbia, le, le condizioni di estrema indigenza dei contadini e prospetta come prossima una rivoluzione sociale. Lo scrive in maniera molto chiara, io vado a prendere la citazione, lo scrive nel 1873, il titolo originale dello scritto è stato, eh, è stato Anarchia, eh, giustamente, e eh, qui è un riferimento, riferimento all'Italia. L'Italia, proprio come la Spagna, è assai vicino a una rivoluzione sociale. Anche qui, malgrado gli sforzi dei monarchici costituzionali e gli spazi tanto egoici quanto vani dei due grandi condottieri Mazzini e Garibaldi, l'idea statalista non riesce e non riuscirà mai ad attecchire, perché è contrario allo spirito, all'istintiva spiegazione e ai concreti bisogni materiali dello sterminato proletariato rurale e urbano eh, cittadino. A queste considerazioni Bacuni lega quelle sul brigantaggio il fenomeno del brigantaggio, secondo Bakunin, non può essere squalificato come mero fenomeno di rivascismo, plego, reazionario nei confronti dell'Italia. Il fenomeno del brigantaggio è la spia di un enorme malessere che sta investendo la società italiana. La società italiana che ha un netto rifiuto nei confronti delle istituzioni, cioè una contrarietà da parte della società italiana nei confronti dello Stato. Per questo motivo Bacunin pensa che lo Stato non si riuscirà mai ad imporre sulla società italiana. Sono considerazioni come dire, molto lungimiranti, quelle di Bacuni, Bacunin le fa nel 64, questa differenza tra paese legale e paese reale. Poi queste considerazioni, come sappiamo, una buona parte degli intellettuali italiani anche in tempi, eh, in tempi, in tempi a, noi, a, noi, a noi più recenti. Eh, Bacuni in questi tre anni viaggia appunto per lungo e largo per l'Italia, a Torino, Firenze va a Capriera dove a e ribade, si stabilisce per una buona fetta di questi tre anni a Napoli, ma soprattutto Bacuni eh, eh, in, in Italia tesse una fitta rete di contatti di amicizie, di rapporti tale che si può affermare con sicurezza che la prima generazione, e questo ce l'ha Maria, la prima generazione eh, di anarchici italiani sia per così dire una generazione bacuninista, fortemente eh, eh, bacuninista io non voglio prendere altro spazio perché anche oggi ho parlato a lungo a lezione e vorrei far parlare, eh, far parlare soprattutto i, i due ospiti, i due interlocutori e cantare lezione. Eh, però siccome il mio corso di oggi verteva su Mazzini e Bakunin e anche Marx, che ho messo in luce, quali profonde differenze dal punto di vista del pensiero politico ma anche della prassi politica vienano fra Mazzini e Marx, ma poi oggi abbiamo affrontato la polemica di Bakunin nei confronti di ogni forma di democrazia repubblicana, eh, mi piace però concludere questo mio brevissimo intervento prima di lasciare spazio a, a, a Lega, cui avrei una richiesta, se te la inizia a fare, siccome si spazio molto... Ah, sì. Ti hai subito chiamato, tu subito, da subito, perché volevo dire che quando la macchina alcuni muoiono, così invece cioè, introduci... Ma volevo prima di dare spazio, se sei a tuo agio, d'accordo, mix, sempre libertà, insomma, non ci si impone ma si propone. Eh, ecco, volevo appunto concludere questo mio primo intervento, posto appunto tutte le differenze ideologiche, pragmatiche, politiche che c'erano fra Mazzini e Bacuni, come però tra i due personaggi vi fosse un profondo rispetto. Ecco, questo è quello che Bacuni dice di Mazzini. L'uomo è stato sublime, possente, irresistibile. Il suo programma ha ridestato tutto un popolo da una mortale letargia. Entrambi, Mazzini e il suo programma, meritano il rispetto e l'ammirazione dei loro contemporanei È un posto glorioso nelle pagine di storia. Ma oggi la nazione si è risvegliata, vive fuori e poi, come dire, confuta e fa pezzi il programma mazziniano, come peraltro abbiamo già visto oggi all'inizio. che mi premeva dire che, comunque, tra i due personaggi, fra le due persone vi fu questo, questo rispetto. Questo rispetto che è testimoniato anche dal fatto che quando Bacunin si gueta a Figurez, è Mazzini che gli trova un alloggio presso un amico. Scrivendo a questo amico: dice: un mio amico, si chiama Bacuni, per favore trattalo bene, ospitalo bene perché è mio caro amico. al questo non è punismo fra i due personaggi. È come dire, condivisione, condivisione di una uguale traiettoria esistenziale che per i due personaggi che hanno una vera e propria vocazione alla rivolta. Mazzini e Bakuni sono due rivoluzionari. Bakuni poi a un certo punto muore e viene sottolineato dietro. Ah! Ti ripeto. Quindi adesso, qualcosa di Bakuni. A mia volta però mi piace in qualche modo giocare all'introduzione ciò che c'è di bello nelle canzoni ritengo almeno in queste canzoni cosiddette e sociali non è che abbiamo testi più o meno importanti rispetto a quelle che normalmente girano per radio ma uno dei suoi sui è che ascoltandole ma soprattutto cantandole in realtà si entra in un clima volevo perciò provare un attimo ad avvicinarmi questo clima qui, suggerendo due canzoni che in qualche misura Babonina avrebbe persino potuto ascoltare, entrando quindi in quel clima, se non altro per la canzone è stata richiesta, è una gentilissima richiesta, piena, come ecco, posso dire, di approvazione rispetto a una mia canzone piuttosto antica, che però, siccome l'ho scritta praticamente nella post-adolescenza quando c'è la passione per tutto ciò che riguarda tombe, e insomma, poi man mano che si rischia di avvicinarsi alla morte ci si allontana dal tema. Siamo ah, stati tutti romantici. Eh sì, già non cioè, eh, sì, è fatto. Ho stati poesie, sono stati Poiché resta scrivere le poesie diventa un po' meno romantico. Sì. Però voglio dire, uno degli elementi, una delle cose che mi piacciono, quel, quel momento sul quale sia Vaccunia che, che, che, che, che Marx no? avranno eh, in qualche modo da rivederli in, in, in modo anche opposto, però quel momento che è ancora innamora per, per una comunanza è per l'appunto la Comune di Parigi in questo momento centrale. Una delle cose che più mi ha affascinato nelle mie ricerche della Comune di Parigi è che il suo inno, il suo principale inno, è in realtà una canzone d'amore che se noi non sapessimo è un inno della Comune di Parigi è che è stato scritto dal sindaco del sedicesimo arrondissement, Jean-Baptiste e noi potremmo pensare che è solo una canzone d'amore anche se nasconde e questa canzone si chiama Tanselisa e anche melodicamente secondo me è bellissima allora faccio un pezzettino di questa e insieme faccio un pezzettino di un'altra canzone il cui titolo originale riguardava proprio l'esame che avrebbe dovuto sopportare un volontario ma che noi conosciamo ti dà più sbrigativo di eh, dimmi peggiore. Eh? Cavusa, Sere, otranno il sorrisi e che lo oh, signor. Tantan d'oreille Cerise d'amour Orbe pareil, Tombant sur la fai La goutte de sang Mais il est bien court Le tas de cerise Tantan de corail. ha fatto delle importanti ricerche anche su questi canti, pubblicando quello che è il libro Cardine eh, sul canto anarchico in Italia, pare che nell'originale fosse eh, il, la terra per i filosofi e di chi la lavora, E come spesso avviene per corruzioni suggestive, è, è, è venuta fuori questo affascinante non senso di tempo e dei filosofi, la terra di chi la lavora, ma insomma questo ha a che fare con un certo gusto surreale che secondo me conserva le canzoni anarchiche una loro brillantezza particolare anche per chi è anarchico magari non, non si ritiene o non si è ma che sempre che belle canzoni che hanno gli anarchici mm -hmm. <ride> e invece questo diciamo, per entrare in un clima possibile un clima di quel gusto lì quello che invece mi ha spinto quando avevo circa 20-23 anni a scrivere questa canzone che è una canzone che proprio per me sento uno spartiato, nel senso che dopo questa canzone, per coerenza con ciò che avevo scritto, mi sono cominciato a definire anarchico per capire anche che cosa voleva dire, prima non sapevo, cercavo, però devo dire più che altro invece a me hanno affascinato sempre le vicende biografiche e l'elemento scatenante che mi fece nascere la voglia di scrivere questa canzone, che aveva a che fare, tutte le canzoni sono canzoni d'amore, questa canzone ha a che fare con un senso, come dire, di restituzione, era il fatto che io scrive, leggevo un'allora popolare biografia di, eh, di, di, di Bakunin, la biografia di Kamineschi, di Bakunin in vita di un rivoluzionario, e arrivato alla fine, dopo tutta l'esaltazione di questa anima inesausta che ha affrontato Bakunin in un personaggio generoso, generoso anche gigantesco fisicamente, oltre un metro e novanta, largo un metro e novanta, e profondo quasi altrettanto, insomma, non solo in senso morale, ma anche in senso fisico, insomma, una specie di armadio a cui veniva anche male a trinestirsi, per esempio, cosa che loro erano indispensabili. Avendo letto eh, queste robe qui, quindi essendomi anche saltato per questo personaggio romantico e, e ingenuo nella vita molto più che nel suo pensiero in realtà, a un certo punto lui, ormai vecchio e malandato, era morto, ridotto quasi all'immobilità e quando erano, una volta morto quando andavano a registrarne eh, il decesso credo che fu proprio il suo allievo Jean Guillaume a farlo si ritrovò di fronte un, un impiegato che diceva Vabbè, ma questo di Karaxa produceva cune in russa eccetera nato dove è nato a morto dove è morto ma di mestiere che faceva che è un problema che insomma rivoluzionario all'epoca si cioè, di mestiere non faceva cioè è un filosofo, era un pensatore, ma non aveva mai insegnato in nessuna università. Ora, noi ce lo riportiamo a forza in questa università, ma chissà, e, oppure alla fine viveva in un piccolo appezzamento di terra a suo nome. E quindi il, venne scritto, Jean che gli venne consegnato l'immortalità da quel documento come possidente. E l'uomo, che aveva lottato tutta la vita contro una proprietà, si, si trovava questo piccolo insieme, e allora gli seguiva fatta una canzone per questa tomba inquieta per cui anche se il titolo così un po' sianesco e quindi un po' cupo la tomba di Bakunina la mia in realtà era voler proprio dire quanto di quell'indignazione magari agita quella terra riposo all'ombra del silenzio che ora sento riposo all'ombra del cemento riposo all'ombra del potere più assoluto quello che ho sempre combattuto riposo all'ombra di quel vostro essere schiavi ciò che vi ha sempre inginocchiato e siete voi le porte e non avete chiavi riposo all'ombra dello stato Solo per la libertà sono nato un giorno e sono vissuto ed ho lottato ed ho perduto Solo per la libertà sono nato un giorno, in mezzo a gente che non può sentire niente Solo per la libertà ho alzato in piedi la rivolta ad ogni strada e ad ogni svolta Solo per la libertà Riposo all'ombra dei miei compagni uccisi, nel tempo che poi ci ha divisi, nel vostro sguardo che sul mio si posa, su qualche foto polverosa. Riposo all'ombra del vostro smorto mio, riposo sempre senza pace sempre padroni, c'è sempre qualche dio che opprime un popolo che tace solo per la libertà in tutto il mondo ho sempre corso e senza l'ombra di un rimorso solo per la libertà ho rifiutato casa ed oro ed il potere ed il lavoro solo per la libertà Ho camminato nuovi passi, solo per la libertà. che yeah. Grazie a per questa nazione, però, la precisazione l'ho fatta per i miei studenti. A un certo punto, una nazione dice: Non ho lottato per essere studiato, ma voi invece avete studiato. <ride> no, no, perché no?. Era una battuta, ovviamente. <ride> Assolutamente. Ecco, eh, si è detto degli incontri, delle conoscenze, della fitta, eh, fitta rete che. Bacuni in testa nella sua esperienza italiana, fa qui una sedia di anarchici Bacuni si può dire. Ecco di questo ci parlerà Carlo De Maria, che sta appena stato presentato ha iniziato perché non so di che è, così non perdiamo tempo. Buongiorno, grazie. Eh, ringrazio molto l'amico Nicola Del Corno per il questa bella iniziativa e sono grato anche ai ragazzi del laboratorio Lausus per l'organizzazione ottima di, questa, di questo evento. Eh, io vi parlerò della prima internazionale in Italia con particolare attenzione alle generazioni, alle biografie e ai luoghi della prima internazionale in Italia. Partendo da una domanda, insomma, eh, chi erano e da dove venivano gli internazionalisti italiani? Beh, innanzitutto, ehm, gli internazionalisti italiani appartenevano essenzialmente a due generazioni. La prima generazione era quella nata tra gli anni 20 e 30 dell'Ottocento, che, che aveva già alle spalle eh, l'impegno patriottico eh, risorgimentale. La seconda generazione è quella dei nati negli anni 50 dell'Ottocento, cioè coloro che erano troppo giovani per aver partecipato al risorgimento, ma che vissero in pieno le fratture, le contraddizioni dello Stato Unitario. Eh, bisogna partire anche dalla consapevolezza che l'impresa non convenzionale di Garibaldi del, del 1860, eh, quella che portò alla liberazione delle regioni meridionali, aveva creato un grosso clamore a livello in sostanza sembrava che con l'impresa garibaldina del 60 ci fosse una ripresa importante del movimento popolare democratico dopo la sconfitta delle rivoluzioni del 1848-49 questo è importante ricordarlo perché Baffunin arrivò in Italia nel 1864 lo ricordava già del corno arrivò in Italia perché era attratto dal mito di Garibaldi un mito che era arrivato fino alla Siberia, dove Bakunin fino a pochi anni prima era stato confinato dalle autorità zariste. Quindi la figura di Garibaldi eh, si staglia subito in maniera molto importante. Bakunin giunse in Italia nel 1964, si fermò brevemente a Firenze e si stabilì per un paio d'anni a Napoli. Dopodiché nel 1867 si spostò in Svizzera, ma mantenne sempre un canale di comunicazione molto importante con l'Italia. Ecco, in quei due anni passati a Napoli, eh, Bakunin pose le basi del movimento internazionalista in Italia e trovò ascolto soprattutto eh, nella prima generazione a cui facevo riferimento prima, cioè quei militanti democratici e repubblicani nati negli anni 20 e 30 dell'Ottocento che quando incontrano Bakunin alla fine degli anni 60 hanno circa tra i 30 e i 40 anni. Eh, faccio riferimento a figure come Giuseppe Fanelli che era nato nel 27 o a Carlo Gambuffi che era nato nel 37. Fanelli era stato quei mille di Garibaldi che sbarcarono in Sicilia Angusti nel 62 era stato insieme al generale nella battaglia di Aspromonte quindi quando incontrano Bakunin sono già militanti, formati ed esperti della democrazia radicale ecco, cosa trovarono in Bakunin? in Bakunin trovarono innanzitutto l'unità di pensiero e di azione che era già stata un, diciamo, un marchio dei migliori eh, interpreti del risorgimento, Giuseppe Mazzini, e Garibaldi, ma trovavano in più in Bakunin la volontà di coniugare la rivoluzione politica e la rivoluzione sociale. Questo è un aspetto particolarmente importante perché si deve pensare al fatto che ehm, il processo risorgimentale va lasciato una grossa delusione, l'esito del risorgimento aveva lasciato una grossa delusione in buona parte dei militanti democratici e repubblicani. Invece del profondo rinnovamento politico-istituzionale e che, che essi avevano auspicato, eh, davanti ai loro occhi eh, era avvenuto qualcosa che a loro sembrava come un allargamento del regno di Sardegna e della dinastia dei Savoia. Quindi il, la nascita eh, movimento anarchico e socialista in Italia è davvero legato in modo, in modo stretto alle modalità e, e alle delusioni del risorgimento. Del, del Come dicevo è anche da sottolineare il legame forte che ci fu tra il primo internazionalismo italiano e il garibaldinismo. Garibaldi infatti era una figura che riusciva a parlare anche ai giovani militanti dell'internazionale e riusciva a parlare a loro perché il patriottismo garibaldino non era stato mai, diciamo, un nero nazionalismo, ma era stato sempre aperto alle istanze di libertà dovunque queste si manifestassero. Se dunque la generazione dei fanelli, dei gambuzzi, eh, in qualche modo eh, costituì un ponte, tra il risorgimento e il movimento anarchico e socialista, la prima generazione propriamente anarchica, eh, quella degli allievi diretti di Bakunin, è la generazione dei giovani nati negli anni, negli anni 50 dell'Ottocento, che cominciarono a impegnarsi, diciamo, sulla scena pubblica, verso la fine degli anni 60 e che aderirono nel 1872 alla Federazione Italiana dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori che nacque quell'anno a Rimini. E I nomi principali sono quattro, Carlo Caffiero che è del 1846, Andrea Costa che è del 51, Enrico Maratesta, che è del 53 e si arriva diciamo, fino a Francesco Saverio Merlino che è il più giovane diciamo così del gruppo che è del 56. Da dove venivano questi giovani militanti? Allora tre di questi quattro venivano dall'Italia meridionale e più precisamente si potevano ricondurre all'ambiente culturale e politico napoletano, cioè Malatesta, eh, Merlino, Cafiero, che era nato in Puglia ma che eh, si si formò diciamo nella temperia politica eh, napoletana. Ecco, mentre Costa veniva dall'Italia centro-settentrionale, più precisamente veniva dalla Romagna, da Imola. La Romagna che era stato un territorio, una regione che fino al 1859 era, stato sotto, sotto, era stata sottoposta al gioco del potere pontificio e dove quindi si era creata una forte opposizione politica di stampo repubblicano e fortemente anticlericale. Un quadretto generazionale suggestivo è eh, fornito dalla, eh, dalla delegazione italiana che partecipò nel 1872 al congresso di Santimie in Svizzera dove nacque l'internazionale anti-autoritaria che si opponeva al, eh, al Consiglio Generale di Londra, che era eh, diciamo controllato da Marx. Dico un quadretto, un quadretto generazionale interessante perché questa delegazione era formata da Bakunin, da Fanelli e poi dopo c'erano Costa, Malatesta, Caffiero e Ludovico Nagruffi, Ludovico Nabruzzi era del 1846, era romagnolo come Costa e aveva degli stretti legami con Garibaldi. Dunque, se eh, gli ultimi quattro che ho nominato, cioè Malatesta, Testa, Costa, Caffiero e Nabruzzi, sono le giovani reclute dell'internazionale. Fanelli è, eh, come dire, la, eh, la generazione intermedia e Bakunin è il fratello maggiore di Fanelli, per così dire, ma è il padre dei più giovani, Costa, Malatesta, Caffiero e Nabruzzi. Quindi a Santimietta arrivò una delegazione che dava un'idea dello spettro e delle varie generazioni degli, eh, degli internazionalisti italiani. Oltre alle figure già citate, eh, la storiografia ha dedicato attenzione anche a, a figure minori, figure minori, a militanti lontani dalla ribalta politica, eh, diciamo destini senza gloria, e tuttavia delle vite profondamente segnate dalla, dalla militanza politica. Tanti, tanti militanti di base della prima internazionale, ad esempio, erano legati strettamente alla vicenda di fogli, di piccole riviste che si stampavano in provincia e alla vicenda di questi, di questi piccoli giornali la loro vita era proprio legata a doppio filo e questo si vede in determinati frangenti ad esempio in seguito al fallito tentativo insurrezionale del 1874 di cui poi parleremo meglio ci fu una grossa diciamo, azione repressiva da parte delle autorità e molti di questi giornali di periferia eh, vennero chiusi tanti incarcerati e fu faticosa la ripresa della militanza negli anni successivi. Anzi sì, si può, come dire, in qualche modo eh, rilevare un certo riflusso, una fatica, un allontanamento dalla militanza politica dettata proprio dalla durezza della repressione. Recentemente l'archivio Biblioteca eh, Travaglini di Fano, ha pubblicato un'edizione sontuosa di giornali della, della prima internazionale della provincia di Pesaro, di Pesaro e Urbino. Eh, in questa edizione anastaltica dei giornali si capisce bene la ricchezza della stampa della Prima Internazionale, eh, fogli di, che avevano una tiratura limitata, una circolazione piuttosto piccola, ma che conducevano una battaglia importante, sostenuta da militanti cui i cui nomi sono, sono eh, largamente dimenticati. Proprio i tentativi insurrezionali degli anni 70, a cui ho iniziato a fare il cenno, poi chiedo a Nicola di dirmi quando è il momento di arrivare a conclusione. Proprio i tentativi insurrezionali degli anni 70 determinarono come dire, una cesura nel movimento anarchico italiano, cioè determinarono riflessioni e ripensamenti. Innanzitutto mi riferisco al tentativo insurrezionale del 74, quello che, abbe, che ebbe come epicentro Bologna, eh, ma che comunque coinvolse nella progettazione anche gruppi rivoluzionari della Romagna, della Toscana e del Puglia. E il tentativo rivoluzionario del 77 quello eh, del Matese in provincia di Benevento. Sono due tentativi molto diversi tra di loro e, e vale la pena rilevarne le differenze anche di ispirazione. Se quello di Bologna era un tentativo rivoluzionario a natura urbana, perché eh, l'intento era quello di impossessarsi del municipio, dell'arsenale, dei centri nevralgici, del potere cittadino, e quindi chiaramente la fonte di ispirazione era, quello, era quella della comune di Parigi eh, di tre anni prima... Il tentativo di Bologna venne organizzato da coste da Bakunin e venne facilmente sventato perché le forze di polizia riuscirono a infiltrare degli informatori nel, nel gruppo dei cospiratori. Ecco invece il tentativo del Mattese era completamente diverso, era, eh, si sviluppò in ambiente rurale e ehm, aveva nelle spalle... Ehm, l'esperienza del brigantaggio antiunitario del decennio precedente e diciamo l'importanza del brigantaggio, le suggestioni che il brigantaggio eh, esercitò sui giovani internazionalisti sono stati eh, ricordati da, opportunamente da Nicola Del Corno prima. Era propria di Bacuni, ma non solo di Baccuni giovani internazionalisti, una interpretazione sociale del brigantaggio, che vedeva eh, in questo fenomeno un'opposizione eh, un popolare all'impronta militare e, diciamo, oppressivamente fiscale dello Stato italiano. Naturalmente questa eh, interpretazione tendeva a dimenticare fatto che in realtà eh, c'è tutta un'anima reazionaria del brigantaggio eh, vicina diciamo, agli, agli ambienti clericali e, ostili, e ostile invece al liberalismo della classe dirigente. Ecco, eh, vado a concludere eh, facendo cenno alle scelte che i, i fallimenti di questi tentativi insurrezionali produssero eh, tra gli internazionalisti. Eh, sappiamo molto bene del travaglio, che, del travaglio politico di Andrea Costa che nel 1879 nella lettera ai miei amici di Romagna, pubblicata sulle pagine della, sulle pagine della plebe di Milano, eh, la rivista di Gnagami, di Gnocchi Viani, prendeva le distanze Costa dal metodo insurrezionale. Non fu, badate bene, un passaggio dall'anarchismo alla socialdemocrazia come in passato è stato presentato in maniera semplicistica. In realtà, se si leggono i testi di Costa di quel periodo, e la stessa lettera ai miei amici di Ormani, che è un documento bellissimo, e, ehm, si capisce bene come c'era l'allontanamento dalla, dalla strategia insurrezionale, ma rimaneva molto viva in Costa ancora in quegli anni, un, eh, un attaccamento all'idea della rivoluzione libertaria, anche se si intravedeva, l'esigenza di lottare in maniera graduale per lo sviluppo delle autonomie territoriali e sociali. In qualche modo il fallimento dei tentativi insurrezionali degli anni 70 non solo produsse questo percorso di costa, di allontanamento verso l'anarchismo insurrezionalista, ma produsse delle riflessioni molto interessanti anche in Malatesta. Eh, il socialismo anarchico di Malatesta, che si svilupperà pieno eh, negli ultimi decenni dell'Ottocento e di cui si parla in questo libro eh, che oggi eh, presentiamo, eh, tra le altre cose che si intitola nel fosco fin del secolo morente, l'anarchismo italiano nella crisi di fine secolo edito, edito da Biblion <ride> ecco l'anarchismo il socialismo anarchico di malatesta che si svilupperà pieno nei decenni successivi come dire si allontanerà diciamo, dal, dal mito della spallata rivoluzionaria per dare invece più peso al lavoro quotidiano lavoro paziente di propaganda, di educazione, di contatto con il popolo. Eh, la, la, la stagione della prima internazionale in Italia in sostanza si chiude eh, tra il 77 e il 79, tra il fallimento del, eh, del tentativo del Matese, e, diciamo la svolta costiana della fine degli anni 70, però la forza propulsiva diciamo, di, di molti suoi protagonisti si farà sentire nella storia del movimento operaio italiano anche nei decenni a venire. Grazie, eh, ringraziamo De Maglia, Carlo, per la, per, per la chiarezza ostilità del suo intervento che ha iniziato a andarci, a, a darci un quadro di questa generazione bacuninista italiana. Eh, diceva, ha concluso l'intervento Carlo parlando della necessità di fare anche propaganda, se non ci si poteva affidare solamente. Tentativa di alle spallate rivoluzionari che per altri esi, poi poi era erano poi gli anarchici dovevano iniziare a lavorare anche, anche sul capo e a iniziare a propagandare le loro idee quale modo migliore per, propag per propagandare le proprie idee se non delle cazzoni <ride> e eh, ti ho incastrato chiedendogli di insomma <ride> di lo straccio un po' canzoni del tempo sì. allora, sono delle anarchici di fino a 800 io partirei già dal fatto che il titolo stesso di uno dei due libri che eh, si presentano è esplicitamente ispirato a una delle più note delle canzoni anarchiche anche se come dire è una canzone bella dicevamo nel fosco fin del secolo morente ed è esattamente il primo verso di quello che è noto come l'inno della rivolta, se non vado errato, di talmolinari, credo avvocato milanese. Nel fosco fin del secolo morente, sull'orizzonte cupo e desolato, già l'alba minacciosamente Grazie. A, a, a brani come quelli diciamo del, dell'unico nome forse che mancava fra i nomi sacri de, degli anarchici di, di fino ottocento ovvero quello dell'avvocato livornese Pietro Gori eh, una grande figura figura eh, fondamentale proprio per le canzoni e, e, e veramente viene questa straordinaria allegra canzone veramente chi le canta se ne accorge la reazione del pubblico cambia questa è una delle tipiche canzoni con cui si chiudono i concerti Dico, e certe cose proprio a livello di sentimento animale del, del sentire le cose che si sentono quando, quando c'è un livello di proposizione o oh, profumi d'Italia all'avventura si va senza rimpianti e anche durissima, spesso di emigrazione forzata, di eh, tra, eh, molti profughi del, cioè molti, eh, molti militanti furono costretti a fare una vita assolutamente rabonda, anzi direi principalmente tutti Bakunin in testa, ma insomma era una vicenda che riguardò collettivamente. Però il fatto cioè, questa esperienza che generi una canzone così vitale e che dall'esperienza del destiero direbbero poi gli spagnoli che, che ne hanno fatto anche loro una vicenda importante della loro poesia degli anni 30-40 generi, un, un, una capacità di, di identificare, di, di internazionalismo nel senso di identificare questo bisogno di superare le frontiere e in maniera così, così potentemente vitale è secondo me uno degli elementi più bene almeno poeticamente di, di, di, di, di, di questi primi anarchici che veramente non restano chiusi nella loro vicenda anche eh, come dire di lamentazione della, di, di, di, di questa costruzione ma che riescono veramente a vederne quasi... <ride> Diremmo nel, nel, nella sterribile esperienza, di quasi un'esperienza fortunata, che ti permette veramente di conoscere e di ritrovarti. Questa cosa qui è veramente comune a molti, e persino quella canzone celeberrima, forse la più celebre del repertorio anarchico e sicuramente di quello di Pietro Gori, che è Addio Luca Lombella, una canzone che porta Dio nel titolo: alla fin fine quando. I, i comunisti o socialisti nelle loro feste che hanno ma diciamo, come canti una canzone anarchica la risposta era sempre ma è un gran bel balzer e, e, e questo è il significativo un gran bel balzer sul quale si può ballare questo, questo è un'esperienza un forte importante secondo me bella anche proprio poeticamente volevo però concludere anche questa parte qui con una canzone mia che appunto dicevo eh, come Bakunin ha segnato molto quella prima esperienza Malatesta ha segnato quest'altra ed un'altra eh, guarda canzone, un'altra canzone che mi è stata suggerita da un libro, questa volta proprio dal nostro editore Lender c'è cioè una biografia pubblicata qualche, eh, qualche anno fa pochissimi di Malatesta eh, questa recente biografia che si apriva proprio con il vecchio Malatesta ormai costretto pressoché all'immobilità in due stanzetti a Roma l'uomo che aveva fatto tutti i lavori, aveva fatto il bicicletta, oltre a fare il ripozionario che era già faticoso, lui aveva fatto una serie di lavori reali, un biciclettaio, un gelataio, il gelatario anarchico, raccoglie le mie due massime passioni anche la bicicletta normale, però voglio dire. E, eh, però nell'ultima fase della sua vita, il malatesto, ormai quasi ottantenne, un'età di lusso, <ride> la media dei rivoluzionari. Anarchici, ma la testa quasi 80enne era costretto veramente quasi all'immobilismo perché è tormentato dall'enfisema e così viveva quasi attaccato a un, a un respiratore e soprattutto gli avevano messo due spiri alla porta perché era già il fascismo, stiamo parlando di pari, ma la testa poi era nel 31, nel 32, 32 per cui il fascismo era messo due poliziotti, non tanto per non far scappare lui cosa che sarebbe stata impossibile quanto per non far entrare gli altri lo avevano isolato e da questo isolamento scrive delle lettere meravigliose che sono proprio l'urlo di un leone ferito, dove dice, non potendo più provocare gli eventi, sono costretto ad attenderli. Ecco, in questa frase qui io ci ho trovato qualche elemento della nostra modernità, in cui eh, da soli, senza nemmeno avere per piedi alla porta, ci siamo magari spesso chiusi nelle nostre stanze con l'illusione telematica per comunicare col mondo, con tutti i libri che ci possono arrivare, senza più la capacità di trovare un momento, in questa cosa qui mi ero un po' specchiato in questi ultimi e quindi ho scritto questa canzone in realtà un po' più metafisica se si vuole ma che richiama questa, questa esperienza qui di Malatesta Dormi dormi Malatesta che la storia sta girando come un corvo dalla luna Declinando, dormi dormi dentro al letto Di quella cassa zincata Ti sorvegliano da presto Nella notte sigillata Dormi dormi ma resta Che qui ora è tutto a posto Ogni notte si rivesta Ogni cosa c'ha il suo costo La giustizia è uniforme la sicanza è via di corsa L'uguaglianza è un bene enorme L'han pure in borsa L'han pure in borsa come pietre sopra il cuore di quel caos tanto malato che chiamiamo nostra vita nel pensiero che la gioia sia dell'ennesima ferita. mentre un po' che non molla ti carrotta ancora un giro ti carrotta ancora un giro Nana nana nanana la nanana nanana del futuro l'obbligo delle catene si dovesse mai pensare che chi va poi non ritorna dentro a questa solitudine ultramoderna Eh, subentra invece alla, alla, alla ristrutturazione di massa, alla, alla rivoluzione di massa e così anche in, uh, rientriamo di nuovo nel clima di fine 800, inizio 900, finisce il secolo movente, rinasce un nuovo che però sarà ancora un, un secolo, un secolo di, di repressione, nonostante tutte le aspettative del movimento anarchico se non siamo il volato. Allora facciamoci il volto, la riflessione. Ok, sì. l'atto in qualche modo per definizione. Spero che si senta. Mi sento che incombe il microfono. È, eh, è che sento quello che Importante. Sì, l'atto in qualche modo per la definizione, l'atto più famoso almeno della storia d'Italia, importante sia per la storia d'Italia sia per la storia del movimento anarchico, è l'atto di Gaetano Bresci il 29 luglio del 1900, che il regicidio quando Gaetano Bresci uccide il suo Roberto I. Un atto che, come dicevo, è stato importante sia per la storia d'Italia, in quanto sappiamo che dopo l'atto di Gaetan Bresci, inizialmente si è svolto liberale all'inizio secolo, per cui poi si dipanerà l'età giolettana e così via, ma è anche importante nella lunga storia del movimento anarchico italiano. Almeno così è stato tematizzato anche da una parte della storiografia, nel fosco fine del secolo morente c'è cioè il saggio di Fabrizio Giulietti, se non mi sbaglio, e di anche Ortaldi che ne, parla, che ne parla. In quanto in qualche modo il 29 luglio 1900, 1900 è stato visto come una sorta, sorta di, ehm, di divaricazione tra la vecchia forma dell'anarchismo influenzata dalla propaganda del fatto e la nuova forma dell'anarchismo. Una nuova forma dell'anarchismo che si contraddistingue sempre di più per una vicinanza, per un'operazione a contatto, un agire politico a contatto con il movimento operaio. Dopo la qu dalla quale nascerà una corrente, definita la corrente anarco-sindacalista, che metterà al proprio centro l'azione diretta. Un'azione diretta concepita, però, come vediamo tra un attimo, sul terreno della fabbrica. Di conseguenza c'è una vecchia fase, quella che si sviluppa tra gli anni 70 e dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, almeno così sembra dire una parte della storiografia, basti pensare a. Nel Guerino, molto più recentemente Noam Chomsky, una, quindi una definizione della storia dell'anarchismo in direzione dell'anarcosidaperismo, tra una vecchia fase quindi, c'è uno Spartiacque almeno in Italia tra una vecchia fase definita quindi dalla propaganda del fatto, propaganda con il fatto, propaganda con i fatti, sono diverse denominazioni, in base alla quale il miglior atto per la propaganda, come diceva prima del corno, è il fatto, e come, disse, come scrisse Caffiero all'interno di uno dei suo articolo: ehm, il fatto può essere la scritto, la parola, la dinamita, la pistola, qualsiasi mezzo è buono, purché sia illegale, sosterrà. Si e invece una nuova fase che mette al centro l'azione diretta, un'azione diretta concepita come la lotta del lavoratore sul terreno della fabbrica come la lotta del lavoratore contro tutti i propri oppressori politici ed economici. Una lotta che però si contraddistingue per quella che uno storico tedesco ha visto come l'elemento caratterizzante dell'azione del movimento anarchico nella storia, sin dall'inizio di conseguenza. Ossia, questo storico, Rick Lins, ha scritto un abbastanza sconosciuto in Italia, la te Germania è piuttosto importante, per la storia del movimento anarchico, ovviamente, ha scritto in un saggio curato dal grande storico, in una raccolta di saggi curati dal grande storico Mommsen, eh, che in fin dei conti, tra propaganda del fatto, e l'azione diretta di matrice anarcho-senacalista, c'è cioè un elemento comune, l'azione non mediata, cioè l'azione immediata, l'azione da parte della persona che in qualche modo si traduce immediatamente in realtà, al di là di qualsiasi forma di, esempio, mediazione, che possa essere istituzionale o politica o che altro. E di conseguenza eh, questo tuttavia dà luogo a uno spettro di possibilità d'azione molto ampio che cambia a seconda del contesto, a seconda dei personaggi, a seconda anche delle culture di riferimento in qualche modo. E di conseguenza all'interno di questo mio intervento vi voglio parlare di un personaggio assolutamente secondario di cui in realtà se ne sa ben poco per alcuni è una sorta di Robin Hood in salsa bergamasca e per qualcun altro invece è un vero e proprio criminale pazzo furioso e quant'altro uno personaggio significativo perché parla da un lato del movimento anarchico ma dall'altra parte anche di un pezzo di storia d'Italia, di quella storia d'Italia come si ricordava prima, quando gli immigrati erano, che quando gli immigrati erano italiani, erano costretti a emigrare per ragioni politiche ma anche per ragioni economiche. Parla delle comunità immigrate negli Stati Uniti, della mano nera, dei primi tentativi di escursione. Parla però tuttavia anche di un contesto un po' molto marginale all'interno della storia della Lombardia, come, la, come il contesto della Val Pembana, ossia di una valle bergamasca. E questo personaggio, a mio parere, si situa in qualche modo tra quella cultura politica del movimento anarchico segnato dalla propaganda del fatto, come vedremo fra un attimo, e quel profilo del partito sociale così come l'ha definita Oswald, in parte del grande storico che purtroppo è appena scommerato, non, non da molto scomparso. Oswald, che eh, tra i vari profili, per così dire, di partito sociale, individuava quello del Vendicatore ed è interessante perché la figura di cui vi andrò adesso a parlare è stata ricordata, ancora oggi, come un Vendicatore, una sorta di Robin Hood in chiave molto più sanguigna, per certi versi. E questo personaggio è Simone Pianetti. Simone Pianetti... Mh, Probabilmente lo non conoscerà, lo conoscerà quasi nessuno, ed è finita abbastanza sconosciuto se non in certe zone. Era nato nel 1858 in, un, in una frazione, frazione Lavaggi, nel paese La Camerata Cornello. Poche centinaia di abitanti nel 1858 quando era nato, poche centinaia di abitanti, forse ancora meno, ancora oggi, in quanto le montagne si stanno sempre di più svuotando. Simone Pianetti nasce in questo piccolo paese, quindi a Val Brembanaco, in una casa di una famiglia piuttosto benestanta, dire il vero, affacciato sul fiume Brembo e sin dall'inizio si contraddistingue per tre elementi che poi saranno fondamentali, soprattutto nell'ultima fase della sua vita, quello per cui è ricordato, ossia un'ottima mira, un udito incredibile e una vista veramente eccellente, tant'è vero che sin dall'inizio è un ottimo cacciatore, un elemento che, ce lo, dobbiamo tenere, che lo dobbiamo tenere presente per la fine. Um, il pianetti sin dall'inizio si distingue per un carattere decisamente gli racconto. Tant'è vero che in una discussione molto animata con il padre lo prenderà a fucilate mancandolo. Pianetti sosterrà che tuttavia non lo voleva prendere, voleva solo spaventarlo perché da quella distanza non avrebbe mancato neanche un urso. Questo, questo sostenne. Tuttavia, Simone Pianetti, a 27 anni, nel 1885, come molti giovani in realtà, non era ancora politicizzato tra le altre cose, decide di emigrare negli Stati Uniti in quanto la Val Brembana non offre nessun tipo di aspettativa. Vuole qualcosa di più, Simone Pianetti. E così parte per gli Stati Uniti con un piccolo gruzzolo che gli dà il padre, fra altre cose, non so che l'avesse preso a fucile, a quanto pare che avevano mantenuto dei buoni rapporti, gli diede circa 3.000 dollari che all'epoca non era affatto male. Simone Pianetti così emigra negli Stati Uniti, si mette a lavorare a New York, compie tantissimi lavori e si lega sempre di più all'ambiente degli immigrati italiani residenti per l'appunto negli Stati Uniti e eh, in cui fortissima era l'influenza degli, degli anarchici, soprattutto di un anarchismo legato per l'appunto alla propaganda del fatto, con delle forti componenti individualiste. Per esempio Simone Pianetti era il grande amico di Gaetano Bresci, eh, tra altre cose un altro elemento anche questo da ricordare per il momento, per la fase successiva. Simone Pianetti, dopo aver passato un paio d'anni a fare i lavori più diversi, oggi mi diremmo precavi, decide eh, di eh, far fruttare i 3.000 dollari che gli, dato, che gli ha dato suo padre insieme ad un suo amico, anche gli anarchico, Antonio Ferrari detto più comunemente Tony e i due si trasferiscono a Pittsburgh e decidono di eh, mettere in piedi la prima agenzia di eh, vendita e rivendita di vino della città. C'erano 12 agenzie di rivendita di birra, ma neanche una di vino, nonostante che Pianetti e Tony non sapessero assolutamente nulla di vino. E eh, questa agenzia, che poi era diventata, che faceva anche parte in certi versi, almeno così non lo diremmo adesso, si chiamava con un nome abbastanza carino, secondo me, Invino Venitas. E eh, gli affari andarono molto bene continuarono a rimanere legati al movimento anarchico, nel retrobottega ospitarono diversi anarchici che, erano, eh, che non avevano caso, oppure che erano perseguitati dalla, dalla giustizia. I guai per Simone Pianetti incominciano una data fondamentale, una data che è fondamentale anche per la storia d'Italia, il 1898, i fatti di Milano. Invece, a Pittsburgh, in una piccola capimaggio tra le altre cose, in questa piccola bottega dal nome vino Veritas dove erano dentro in quel momento Pianetti e Antonio Ferrari, entrano due esponenti della Mano Nera. La Mano Nera è, è stato detto, un'organizzazione criminale che può ricordare, per certi versi può essere considerato un antecedente forse più che della mafia, della Camorra, forse e ehm, che ehm, era costituita in particolar modo da immigrati italiani e che si dedicava all'estorsione di comunità gestite da italiani si rimaneva tutto in famiglia insomma. A questo punto entrano i due esponenti e questi due esponenti della mano nera chiedono quello che noi definiremmo oggi il pizzo. Ma ehm, Simone Pianetti, che non ha certo carattere facilissimo, lo caccia fuori. Caccia fuori i due esponenti. Eh, la mano nera non la prende benissimo e mette una bomba e fa saltare per aria il vino Veritas. Si dice che, almeno, un fatto, il fatto è che un mese dopo uno dei ristoranti frequentati dagli elementi della Manolera è stato anche per aria. Si dice che sia stato Pianetti, però di questo non si sa. Fatto sta che Simone Pianetti e Toni, entrando anche in conflitto con altri anarchici, dai loro amici italiani, anche loro immigrati, decidono di, di eh, denunciare il fatto alla polizia. E questa è la prima denuncia negli Stati Uniti eh, di questo tipo, ossia degli immigrati italiani che denunciano un fenomeno di estorsione. Questo fenomeno di questa denuncia porta all'arresto di dieci esponenti della mano nera, Mano Nera che tuttavia non gradisce il fatto e di conseguenza attende una imboscata sulla porta di casa a Toni e Pianetti. Toni e Pianetti tuttavia nel frattempo si erano armati come molti italiani, anche molti immigrati italiani, soprattutto anarchici all'epoca, ricordo per esempio Sacco e Manzetti che venivano catturati sul tram erano armati, proprio perché erano armati, venivano arrestati inizialmente proprio perché erano armati. Simone Pianetti e eh, Tony reagiscono, Antonio Ferrari viene ucciso da un sicario della Mano Nera, Pianetti uccide invece a sua volta un sicario della Mano Nera, riesce a fuggire, ma a questo punto la sua vita negli Stati Uniti in qualche modo è finita, nel senso che è braccato dalla Mano Nera e inoltre sa di aver ucciso un uomo. Di conseguenza decide di imbarcarsi pochi mesi prima di Gaetano Bresci per l'Italia e fa ritorno così col Bremban. Finisce un capitolo della vita di Simone Pianetti e Simone Pianetti nel 1898, ormai a una certa età, decide che vuole sistemarsi. Torna al suo paese, torna a Camerata Cornello, sposa quella che veniva de chiamava, definita una brava ragazza, eh, che si chiamava Carlotta Marina, da cui tra le altre cose avrà sette figli e a questo punto con il piccolo gruzzolo che ancora una volta è riuscito a mettere da parte negli Stati Uniti, decide di mettere su un'attività, una taverna. Tuttavia Gaetano Bresci ha frequentato i locali di New York, ha frequentato i locali di Pittsburgh, una vita per così dire, molto più aperta rispetto a quella che può essere la vita pubblica di un piccolo paese, della Val Brembana, e immediatamente lui concepisce la sua taverna, tra le altre cose la costruisce appena fuori dall'abitato di Camerata Cornello, concepisce la sua taverna eh, come in modo totalmente nuovo, ossia al suo interno monta una... una, una un piccolo palcoscenico ehm, all'interno del quale può suonare un'orchestra, quindi prima taverna in tutta la Valle Crebana, nella sua taverna si può ballare. Inoltre è la prima taverna che è dotata di acqua corrente, in quanto il Pianetti era un grandissimo sostenitore della tecnologia, che piaceva molto l'elettricità soprattutto. Eh, di conseguenza aveva lavorato anche come Cose. e eh, di conseguenza Eva era riuscito a deviare il piccolo torrente che scorreva dietro la sua taverna in modo tale da dare acqua corrente ai bagni e da costruire addirittura una piccola ehm, fontana all'ingresso immediatamente addirittura da San Pellegrino Terme, che era un oggetto molto più grosso rispetto stato Camerata Cornello, arrivano le persone per delle, delle feste che diventano in qualche modo leggendarie all'interno della Val Brembana e gli affari vanno a gonfie vele. Simone Pianetti si sembra sistemato, addirittura confiderà agli amici che si vedeva già vecchio con i suoi figli, con i mustacchioni bianchi dietro il bancone, a campare una felice, una felice vecchiaia. Le cose però non gli vanno bene. Comincia, in qualche modo, ancora una volta, questa è una costante nella vita del Pianetti, intervengono una serie, la struttura da un certo punto di vista, e una serie di eventi invece legati al contesto sociale. Sfortuna, sfortuna fino a un certo punto in realtà in questo caso, nel senso che eh, Simona Chiaretti comincia eh, nel momento in cui era ritornato a Camerato Cornello, si erano subito diffuse delle voci su di lui. Lui era un pericoloso anarchico, era un libertino, era un pericoloso anticlericale, eccetera. Perché? Semplicemente perché si era avvicinato all'anarchismo. E eh, tuttavia le voci vengono ancora di più rinfocolate quando eh, subì, la sua taverna subisce una perquisizione da parte dei carabinieri perché sono passati pochi giorni dal luglio del 1900 eh, la polizia è riuscita, come si dice anche all'interno di un saggio del fosco fine del secolo morente a a si è dedicata a costruire in qualche modo tutti i legami che aveva Gaetano Bresci ed era saluto fuori il suo nome tanto più che Simone Pianetti aveva preso la nave pochi mesi prima di Gaetano Bresci Tuttavia Simone Pianetti si conosceva Gaetano Bresci ma non sapeva null'altro il fatto sta che queste perquisizioni in qualche modo rinfocolano ancora di più le voci che si, diffonde, che si erano diffuse su di lui a questo subentra il prete di Camerata Cornello. Il prete di Camerata Cornello, una domenica durante la messa, sostiene che eh, ballare non è da cristiani e soprattutto che la taverna di Simone Pianetti battezza la taverna di Simone Pianetti come la taverna di Beglialli, ossia la taverna del diavolo. A questo punto il prete e il sindaco si accaniscono, si accaniscono sulla taverna di Simone Pianetti, promuovono un vero e proprio boicottaggio, finché Simone Pianetti, dopo qualche anno di buoni affatti, è costretto a chiudere. Simone Pianetti vende tutto e eh, con i soldi ricavati, intanto ha sette figli, intanto ha avuto tutti i sette figli, eh, quindi deve anche mantenerli, e con i soldi ricavati decide di impiantare il primo mulino vento di e il primo, primo mulino elettrico di tutta la Val Brembana, in quanto non è una grande alla tecnologia. A questo punto ancora una volta gli affari per Simone Pianetti inizialmente sono buoni, eh, con il suo mulino elettrico, nonostante che ha contratto forti debiti riesce a produrre molta farina. Il problema, ancora una volta, sono due fattori: il prete, il sindaco, e dall'altra parte eh, la sfortuna. Nel senso che eh, proprio nel momento del picco dei suoi affari eh, comincia una piccola epidemia tra Camerata Cornello e San Giovanni Bianco, per un paese lì vicino, eh, di dissenteria. E il prete, dal, dal, durante o ancora la classica messa domenicale, dice che è colpa di Pianetti e della sua farina. Il problema è che eh, a dare manforte al prete subentra il dottore di San Giovanni Bianco che dice che la farina, che è una farina prodotta con l'elettricità, è una farina che non fa, può fare neanche altro che male e così la farina del pianetti comincia a essere soprannominata farina del diavolo sempre in tema, non c'era grande originalità per così dire Qual è il problema? Il problema è che non soltanto quindi ehm, Simone Pianetti comincia a essere vittima ancora una volta di un boicottaggio, nel senso che le persone non si fidano più di lui, non si fidano più della sua farina, ma molte persone che avevano contratto dei debiti con lui non glieli restituiscono, ma lui deve sempre pagare i debiti che ha contratto per mettere in piedi il suo mulino elettrico. E di conseguenza Simone Pianetti nel 1914 va direttamente, va veramente in rovina, è costretto a chiudere il mulino elettrico ed è subissato dai debiti. A questo punto la vita di Simone Pianetti è rovinata. Alcuni amici sostengono che inizialmente aveva pensato al suicidio, tuttavia Simone Pianetti ha sempre avuto un carattere molto, per così dire, attivista, molto aggressivo, e di conseguenza qualcuno ha ipotizzato, Corrado Mornese per esempio, ha ipotizzato che Pianetti prese l'idea da Gavrillo Principe, che il 28 giugno del 14, aveva sparato all'arciduca Francesco Ferdinando eventi che poi, che poi darà via in qualche modo, scatena daglie o la catena di eventi che porterà alla prima guerra mondiale Fatto sta, che nella notte fra il 12 e il 13 luglio, almeno così narra la leggenda popolare Simone Pianti avrebbe stilato una lista e la mattina del 13 luglio, di buon'ora, avrebbe preso il suo fucile con cui da giovane andava a caccia, eh, avrebbe salutato con incredibile affetto la moglie e la figlia più piccola erano le 5 e mezza di mattina e alla domanda della moglie, eh, cosa andava a fare con il fucile, un po' preoccupata, conoscendo il carattere del marito, eh, Pianetti gli avrebbe risposto, con un sorriso abbastanza sorridente: va da caccia e sarà caccia grossa. Nella mattina del 13 luglio, Simone Pianetti ucciderà sette persone: il sindaco, il, prete, il, il segretario comunale, il messo comunale il sindaco, non lo troverà. Eh, il dottore, eh, ucciderà il, il prete, ovviamente, con particolare accanimento e altre persone che lui sosteneva che avevano contribuito alla sua rovina o non pagando i debiti che non gli dovevano, oppure eh, mettendo in giro tutta la serie di dicerie, per esempio il calzolaio è stato fondamentale nel mettere in giro le dicerie contro di lui sulla, sulla faccia della dissenteria legata alla farina. A questo punto, mh, compiuto nel giro di poche ore una vera e propria strage, Simone Pianetti ritorna a Camerato Cornello, infatti per andare a prendere il dottore l'ha dovuto andare a San Giovanni Bianco, pre e prende i sentieri delle montagne che conosceva benissimo. A questo punto si scatena contro di lui una vera e propria caccia all'uomo. Immediatamente vengono chiamati da Bergamo 40 carabinieri che si mettono sulle sue tracce, tuttavia loro non conoscono le montagne e Pianetti sì e così il 14 luglio c'è un piccolo scontro fuoco tra Pianetti e sette militari non rimane ferito nessuno e Simone Pianetti riesce a far perdere le tracce Successivamente, il 29 luglio, esattamente 14 anni 1914, esattamente eh, 14 anni dopo dopo l'atto del, del Bresci, eh, vengono scatenati contro di lui 170 soldati del 78esimo Battaglione di Fanteria e altri 40 carabinieri. Quindi, abbiamo 170 soldati e 70 carabinieri. Ma pianetti, sparisce nel nulla. Sulla sua testa viene messa una taglia, prima il 14 luglio, di 1000 lire. Successivamente, il 29 luglio, è alzata a 5000 lire, che all'epoca era una cifra discreta tuttavia di Simone Pianetti si perdono le tracce il problema l'elemento più interessante per certi versi è che per cui spinge tra altre cose a prendere la categoria interpretativa del bandito sociale delineato da Osmond è quello che succede nel paese a Camerata Cornetto a Camerata Cornello, infatti, l'amministrazione comunale proclama lutto cittadino ed uh, immediatamente dice un piccolo cibo funerario uh, davanti alla, nella piazza antistante alla chiesa con le foto di alcune delle vittime del Pianetti. La sera stessa le foto vengono strappate e in tutta la vallata cominciano a comprare delle scritte che recitano e viva Simone Pianetti ce ne vorrebbe uno in ogni città. Che cosa è accaduto? Semplicemente Simone Pianetti era diventato una sorta di... Robin Hood, per così dire, decisamente più sanguinolento, non certo, quello della leggenda. Era diventato una sorta di vendicatore dei, dei torti subiti. Ehm, sempre la leggenda popolare vuole che nel momento in cui Simone Pianetti aveva attraversato per l'ultima volta Camerata Cornello, prima di prendere sedere in montagna, un ragazzo gli avrebbe gridato e fatto bene Simone Pianetti. Fatto sta che Simone Pianetti in qualche modo comincia, eh, diventa in qualche modo quindi il vendicatore e trova la solidarietà, in particolar modo l'aiuto fattivo, in particolar modo di tutta quella popolazione dell'alto montagna che vedeva in qualche modo di cattivo occhio i carabinieri, la polizia, i carabinieri, quanti, i soldati e quant'altro. Tant'è vero che nell'agosto del 1914, quindi un mese dopo la scomparsa di Simone Pianetti, verranno condannati due mandriani a sei mesi di, di detenzione, se non mi per aver aiutato tra la fine di luglio e l'inizio di agosto Simone Pianetti può non soltanto un tetto sopra la testa da mangiare e da bere, ma anche sviando la polizia. Simone Pianetti quindi scompare nel nulla, che fine ha fatto? Non si sa. Eh, ci sono diverse versioni, alimentate anche da una serie di testimonianze orali che, tuttavia, eh, come sappiamo, le testimonianze orali dal punto di vista delle fonti hanno in qualche modo dei problemi. La, una versione è eh, la versione complottista che va sempre di moda per certi versi anche oggi la versione complottista è in base alla quale Simone Pianetti sarebbe stato aiutato dai carabinieri di Bergamo a scappare perché i carabinieri di Bergamo loro volevano arrestare per non creare un altro martire a me sembra che non stia molto in piedi in questa cosa un'altra versione invece propugnata dalla famiglia nei giorni immediatamente successivi a luglio del 1914 sostiene che Simone Pianetti in realtà sarebbe morto sulle montagne pochi, pochi giorni dopo il 14 luglio questa versione tuttavia non è mai stata molto accreditata in quanto si pensava che eh, la eh, famiglia eh, volesse in qualche modo mh, far eh, riposare il fatto lasciar perdere il fatto sostenere che Penetti fosse morto in modo da far rilassare la situazione. Tra l'altra cosa la famiglia non verrà mai tolto un cappello da parte dei parenti delle vittime in quanto si temeva che in quel caso Simone Penetti sarebbe ridisceso dal montagne con il suo fucile e sarebbe stata un'altra strage ed era meglio da provocarlo. Il problema poi della versione della famiglia è che ci sono degli avvistamenti di Simone Pianetti, un po' da tutte le parti a dire la verità. Ossia, una, una donna di eh, San Giovanni Bianco, che se non mi ricordo male, si, si chiamava Domenica Milesi, nel 1919 sostenne, giurò e spergiurò, che eh, aveva incontrato Simone, aveva ricevuto una vista di Simone Pianetti in Venezuela a Ciudad Bolivar. Simone Pianetti le avrebbe dato dei soldi, gli avrebbe, detto, gli avrebbe dato una serie di lettere che eh, avrebbe dovuto che Domenica Milesi avrebbe dovuto spedire a... in Italia quindi Simone Pianetti sarebbe sopravvissuto sarebbe sopravvissuto, si sarebbe rifugiato qualcuno dice in Svizzera sarebbe passato prima in Svizzera o qualcun altro invece sostiene che sarebbe diretto invece verso sud, in particolar modo verso l'Emilia Romagna uh, Maddalena Gavazzi invece un'altra signora di una certa età sostiene di aver incontrato Simone Pianetti nell'estate del 1943 sui monti intorno a Camerata Cornello Madalena Cavazzi avrebbe riconosciuto Simone Pianetti, che ormai era oltre 80 e gli avrebbe chiesto cosa ci faceva tra quelle montagne, e Simone Pianetti gli avrebbe risposto che voleva vedere per l'ultima volta le sue rocce. Secondo alcuni amici del, dell'ultimo figlio di Penetti, del figlio più giovane, eh, quando, anche quest'ultimo, anche quando il figlio era morto, alcuni dei suoi ex amici avevano, sostegno, avevano, rilevato, avevano rivelato a un giornale locale, se non mi ricordo male l'Eco di Bergamo, che eh, in realtà in questo figlio avrebbe, gli avrebbe detto in in confidenza, che Simone Penetti sarebbe sopravvissuto a luglio del 14, si sarebbe trasferito in Nord America e poi in Sud America, poi sarebbe ritornato in Nord America e dopo la fine della seconda guerra mondiale sarebbe ritornato in Italia, sarebbe morto a Milano nel 1952 e sarebbe seppellito sotto falso nome in un cimitero milanese. Tuttavia, siamo nel campo ancora una volta, delle. delle um, in qualche modo delle dicerie. Quello che possiamo registrare, fra le altre cose, è che. Nel, eh, nel periodo compreso tra il 1919 e il 1925 negli Stati Uniti ci furono sette persone che si spacciarono come Simone Pianetti, raccogliendo dei fondi. Sembra che nessuna di queste persone però fosse Simone Pianetti. Quello che noi sappiamo... Che hanno inventato chi l'ha visto. Esatto, non si Simone Pianetti, è stato un bel volano. televisione Esatto. L'unica cosa che si sa di Simone Pianetti, che si è sepolto a Milano sotto un falso nome e non lo sappiamo, è quello che ne è rimasto in qualche modo, quello che è rimasto la memoria del Pianetti come una sorta di vendicatore, come questa sorta di eh, ribelle che, compie, che è stato così tanto provocato che a un certo punto ha dato, ha dato così direbbe, fuori di tutto. Tanto è vero che è sopravvissuto a tal punto questa, questa immagine del pianetti come vendicatore, che ancora adesso, soprattutto dalle persone realtà di una certa età all'interno della Valvana, minacciare di fare come Pianetti è una minaccia in qualche modo di un certo peso. E è bello che è stato restituito la memoria di Simone Pianetti, anche se curate tutta una serie di eventi, è stata anche trasmessa all'interno di alcune canzoni. E in qualche modo ancora adesso la memoria di Simone Pianetti continua ad esserci della sua taverna del diavolo e della sua farina del diavolo. Ringraziamo anche, eh, anche Davide Bernardini perché ci ha mostrato eh, questa traiettoria esistenziale molto particolare di eh, un anarchico italiano che agiva con i fatti. Eh, proprio la propaganda che ha fatto come sua traiettoria esistenziale, soprattutto eh, non solo il suo percorso americano, ma anche quello italiano. Adesso Martino va giù e dice che noi facciamo i pianeti. <ride> così possiamo dargli tranquillamente spazio ancora ad Alessio Riga per appunto, qualche ultima canzone finale. Yeah. Non. Ah no, ma quello non cambia. Il cambio sarebbe la chitarra. Avrei voluto dire io sono io Simone Gianni, agli... no? <ride> Beh, visto che siamo mai in questa situazione, cosa volete sentire? Qualcuno dei classici, besti, che sì, sì. visto sì. che eravamo nel. Sì. Belli... In questa fase c'è una. Beh, la memoria appunto l'abbiamo rapidamente citato prima del del fornaio anarchico Sante Caserio, è legata per certi versi alla, alla canzone, e in particolare a una canzone di, proprio di Pietro Gorio. E Sante Caserio raccoglie, raccoglie molte di queste sollecitazioni, cioè si tratta di una persona di famiglia estremamente povera, orfana di padre dalla più tenera infanzia lavoratore e si trasferisce a, a Milano dalla Mattia Monta Visconti e, eh, e poi lavora credo al forno delle tre Marie e poi insomma, siccome è molto attivo nella propaganda anarchica la vita per lui diventa impossibile un po' per quello, un po' per povertà, emigra nel sud della Francia e nelle zone tra l'altro di Montpellier e di Del cantante Massenza, e sono zone difficili per gli italiani, non solo per gli altri, ma proprio per gli italiani. Proprio negli anni in cui lui si trasferisce, c'è il più grave cibo. di italiani a Del Nord, cioè sette italiani dopo un tafferuglio, vengono presi e impiccati in una giaccheria della popolazione. Ehm, quindi, sono, sono anni complessi. In Francia, intanto, più ancora che in Italia c'è un'ondata di, diciamo, di anarchici con baragoli, resterà a cielo, Berry, La Schol, Henry, le Augusto Maglian. Augusto Maglian in particolare che tenterà farà un attentato che per, peraltro per, per, per, per, per non lascerà vittime, ciò nonostante il presidente della Repubblica Sandicarnos si rifiuta di, di dargli la grazia. È proprio questa notizia che fa bruciare l'indignazione Sante Casello che non aveva ancora 21 anni, quindi aveva, nemmeno aveva maggiorenne dell'epoca che, eh, approfittando di una visita a Lione di San Di Carlo, decide di andare a pugnare. Quindi prepara con attenzione tutto questo suo attentato, vende tutto, si compra il pugnale appositamente. Quella vicenda ha delle ripercussioni, cioè, chi gli ha venduto il pugnale, per esempio, esponeva, l'arma l'armaior che l'aveva venduta esponeva nella vetrina il pugnale cioè, Questo è il pugnale originale, cioè dico, non l'originale, ma diciamo, è il pugnale, il tipo di pugnale, e ne vendete parecchi vedi il marketing, marketing. <ride> alla memoria di, di sante caselli dedicata a questa secondo me meravigliosa canzone di Pietro Lori, che l'aveva conosciuto personalmente e che si sentiva anche un po' paternamente responsabile della sua figura perché era stato uno di quelli che lo aveva estradato mm. Ora tu e a voi e diretto il canto di questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte, che per amor di voi sfido la morte, tante case. Io. La plebe che era ora e geme, donasti ogni tuo affetto, ogni tua speme. E in nello sull'immenso mancarnate e t'avventasti tu in atto di dolore ignoti strazi distrazio vendicatore e t'avventasti tu si buono e vite a scuoterle alme schiave ed avvenire, tremarono i potenti all'atto fiero e nuove insidie tesero il pensiero e il popolo cui pur tutto donasti con comprese pur tu non piegasti e i tuoi vent'anni, una ferra mattina gettasti al mondo dalla chigliottina al mondo che la tua grazia L'anarchia, ma il verrà mio ho tirato che il sangue tuo sarà purificato quanto sacre saranno le vite umane, e di ogni la scienza e il pane. Dormi casella. Santa è stato Giorgio Brassens che, diciamo, è secondo me la chiave nel rapporto fra la canzone eh, anteguerra e la moderna, canzone d'autore, soprattutto perché ha questa capacità di dare temi sociali senza più l'idea della propaganda, cioè la propaganda diventa il fatto, non so come dire, è dentro, no? c'è quella canzone, non volevo fare un'altra, ma c'è una sua canzone, ce ne è vero, anche perché è tradotta in italiano dalla formazione altre, che si chiama Gorilla che racconta una storiella anche dall'area così un po' scanzonata da osteria eh, con, dove alla fine in realtà l'elemento che arriva è la condanna della pena di morte questa è proprio la sua capacità di dirti le cose perché il giudice che viene violentato dal, dal gorilla liberato si sì, è in realtà uno che ha appena eh, combinato una, una, una condanna a morte volevo però fare una canzone poco conosciuta poco conosciuta anche perché è del suo repertorio posturo, la Seth morì abbastanza relativamente giovane, ha appena 60 anni, e lasciò parecchie canzoni eh, non, che non fece tempo a registrare nel, suo, nel disco che stava preparando. Le registrò qualche anno dopo con il suo amico Gian Bertolani, c'è una che trovo straordinariamente bella e che eh, si parla di per ponere Maggis, come già aveva fatto De Andres, ho provato a riadattare in italiano e la trovo... Ancora veramente un, come dire, un non solo una grande dimostrazione che il buon vecchio George Prassenza, come dire, dalla morte è stato trovato vivo, cioè in piena, in piena forma, almeno dal punto di vista del pensiero ma è proprio una piccola lezione di come si possa parlare di cose molto serie e, e, e in questo caso assolutamente fare una lezione di anarchia contro, contro la delega, contro senza darne l'impressione, anzi con l'idea di, di scrivere una canzone che suona come una canzonetta, di nessuna pretesa. Senza essere definibile, un perfetto idiota non sono uno scienziato, un genio, una cometa, ma sono di buon carattere, di compagnia e ciò compensa tutta vita i bravi coglioni come me come ne come noi, come voi se non stanno noi, sarà fatto o sbatto e fanno casini, non è poi grave, proprio non sei grave, ma statisticamente i tre quarti dei manti sono capi di stato un malato di mente, ma lo zero dei carico stilina la per questo fanno il massimo da Se il signor Tizio fosse solo un ragioniere, ragionerebbe in ogni caso col sedere, ma è un quadro di partito un capo al gabinetto, se fa una cazzata salta tutto, i bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi sono stati buoni, sarà fatto lo sbaglio nel fanno casini, non è poi grave, proprio che non sei grave, ma statisticamente i tre quarti dei manti sono capi di stato malatinamente, hanno non zero neanche mostra, e per questo fanno il massimo d'anno, se in generale caio non avesse gravi il paio di stronzate, ci avrebbero le leggi. È un di visione e gioca con le bombe Se sbaglia cade, non è un I bravi coglioni, come me, come te, come noi, come voi, sono stati buoni. Saranno bandole e sbandole e fanno i casini, non è poi grave, proprio non sei grave, ma statisticamente i tre quarti dei manti sono capi di Stato malattamente allo zero zero mostrina la lavare per questo fanno Il massimo danno. Oddio del cielo, hai fatto proprio un po' casino. Hai messo i ciechi alla guida del destino. Se non ci fossi stato, o fossi un po' più sveglio, non ti incazzare ma era meglio. Ti prego che Come me, come te come me, come me, come me, come un come me, fatto me, come me, come per più centrale, ma statisticamente il trequarto di avanti non capischi stato paletamente ma lo zero denaro sui cameri per questo qua il massimo da no è un piccolo spot personale oltre che per i libri e per i dischi che sono presenti lì se qualcuno ci avesse voglia stasera eh, una rassegna dedicata al nostro grande maestro Ivan Della Mea un grande autore di canzoni milanesi insomma suoniamo le nostre canzoni a qualcuna di quelle del Vecchio Ivan al baretto del Don Sono io lì a fare un concerto nell'ambito di questa rassegna mentre domani nel circolarci a ci sarà un concerto di sostegno a questo circolo che è molto importante penso che molti di noi si siano spesso ritrovati anche a parlare e a presentare libri di questa maniera Beh, faccio vi ringrazio vi ringrazio, vi ringrazio voi siete venuti che ad ascoltarci vi ringrazio coloro che sono benvenuti per l'ardini della mia ehm, lega e vi ringrazio Martiniziato iniziato e, e lapsus e dichiaro Fogliando questo libro ho potuto notare e eh, io purtroppo, come avete sentito, mi chiamo Alessio Lega e chiamarsi Lega per cui che è, è arrivato a Milano nel 1990 è stato automaticamente una dura vita. Ma qualche tempo fa ero stato riscattato, visto che parlavamo di propaganda che ho fatto, ero stato riscattato da una telefonata del carissimo amico e, e storico Giuseppe Galzerano che è presente il suo saggio, qui, che lui ha scritto de, delle monografie enormi sugli attentatori di Umberto Pugli su, su, su queste cose qui e mi telefona e mi dice: Ma senti adesso, ma quel Paolo Lega attentatore di Francesco Crispi nel 1890 e va della pesca? e io non ho resistito, una volta tanto mi sono sentito sì. fino no. a Ma poi lo zio Paolo? No, non è, vero. non è mio zio, c'è un Paolo Lega anche, che riscatta questa cammina.